Giuseppe Garibaldi, perché viene chiamato l'eroe dei due mondi? Perché visse in Sud America, dove fu artefice di alcune insurrezioni e fu l'eroe del nostro risorgimento, famosissimo per aver organizzato e guidato la spedizione dei mille. Ciao, ai prossimi video. Vi aspetto.